Siamo al sonno di Torino e come rappresentante della Camera di Commercio abbiamo qui vicino a noi questa signora, questa graziosa signora, Simona De Giorgio, che tra l'altro fa parte del Comitato per l'imprenditoria sociale e si occupa del progetto Social Impact. Simona, che cos'è questo, questo progetto Social Impact? Torino Social Impact è un'iniziativa nata dal Comitato per l'imprenditorialità sociale della Camera di Commercio di Torino il comitato è un piccolo organo ristretto che rappresenta gli enti e le organizzazioni di terzo settore dell'area metropolitana torinese, è nato nel 2016 e fin da subito si è reso conto che un piccolo comitato non fosse così rappresentativo di tutte le realtà che sul territorio già si occupavano di temi di imprenditorialità sociale, di innovazione sociale, di finanza, di impatto sociale e quindi decide di avviare un progetto che è una piattaforma territoriale che si chiama Torino Social Impact. Torino Social Impact quindi nasce da, da questa iniziativa del comitato a fine 2017 e, e appunto oggi è nata insomma, più o meno da una dozzina di organizzazioni ed enti del territorio ed oggi eh, contiamo 220 organizzazioni che appunto hanno questo minimo comune denominatore che è l'impatto sociale. Chiaramente si, si identifica in qualcuno, in qualche soggetto in particolare, è dedicato a qualcuno questo progetto Social Impact? È dedicato senz'altro a, a tutte le organizzazioni che hanno come obiettivo quello di produrre benefici, eh, impatto sociale e quindi eh, effetti positivi del loro agire. Eh, il, il Comitato per l'imprenditorialità sociale della Camera di Commercio è stato l'organo promotore quindi da cui è nata questa iniziativa e eh, senz'altro mette insieme eh, il mondo della cooperazione, il mondo del volontariato, il mondo del lavoro e sindacale, il mondo degli atenei quindi della ricerca e la spinta diciamo l'iniziativa nasce da lì proprio perché eh, sono stati diciamo quelli maggiormente rappresentativi. Dopodiché eh, lanciando un po' questa sfida di unire e di aggregare tutti i soggetti del territorio che hanno il tema dell'impatto sociale nel loro core business ha messo insieme un po' a vario titolo eh, associazioni, banche, eh, fondazioni bancarie, fondazioni di famiglia, eh, imprese anche profit che hanno nella, nella, come dire, anche nei loro obiettivi quelli di produrre impatto sociale quindi benefici sociali per cui possiamo dire che Torino Social Impact è una piattaforma che rappresenta a livello eterogeneo tutto il territorio. Sei stata molto precisa ma chi volesse avere qualche informazione in più può leggere qualcosa su qualche pagina online? Assolutamente sì, c'è un sito che è www.torinosocialimpact.it, c'è una struttura organizzativa, operativa, io coordino questa struttura, si può scrivere una mail a info-chiocciola la piattaforma oggi ha come obiettivo quello di promuovere il più possibile queste organizzazioni che aderiscono alla piattaforma e quindi raccontare tutti i progetti e le iniziative che da queste organizzazioni nascono e generare anche progetti insieme alle organizzazioni. Tra le tante cose di cui ci occupiamo insomma e che stiamo soprattutto in questo periodo organizzando e che un po' era l'obiettivo iniziale di Torino Social Impact, quindi creare anche una città attrattiva dal punto di vista dell'impatto sociale, proprio lunedì, il 23 di maggio, abbiamo un grande evento forse il più importante per Torino Social Impact perché siamo riusciti ad avere i maggiori investitori di finanza di impatto a livello mondiale qui a Torino a Torino e quindi il tema dell'attrazione degli investimenti oggi come oggi insomma è un tema centrale e speriamo possa ovviamente dare impulso anche al territorio e quindi aiutare queste organizzazioni a reagire sui temi dell'impatto sociale. Questa cosa che tu hai appena detto era la cosa che io volevo chiederti per ultima, l'avevo tenuta proprio in fondo, quindi la ripetiamo, cioè ci sarà praticamente un evento in cui verrà presentata e lanciata questa nuova piattaforma. Il, eh, sarà il Global Steering Group for Impact Investing, è una, un summit internazionale che ha come dire, a 130 eh, rappresentanti del mondo della finanza di impatto a livello mondiale, sarà, inizierà lunedì, sarà qui a Torino, ospiteremo questi delegati internazionali, sarà qui a Torino dal lunedì a mercoledì, quindi dal 23 al 25 di maggio, alle OGR il 23 di maggio alle ore 16 ci sarà proprio l'evento pubblico dove saranno rapprese, raccontati insomma, eh, i progetti di, di impatto sociale e di finanza di impatto sociale del, a livello internazionale. Simone vuole Giorgio, grazie, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie e buona giornata.